Chi ha detto che i giapponesi non sanno fare la pizza? Nel video di oggi impareremo a conoscere la pizza made in Japan sta preparando, io non so come si prepara la pizza, mi hanno appena portato il caffè, pensate che praticamente qua è sempre pizza che non mi sta sponsorizzando il video, c'è questa campaign con cui ti danno gratis anche il caffè se vieni a prendo, ecco qua che sta preparando l'impasto, vedete che anche in Giappone in realtà la pizza si può mangiare io non sono un esperto di pizza quindi non so se questo è il modo corretto per preparare la pizza, se qualcuno magari che mi segue pizzaiolo ditemi se la prepara, si farà così, poi sempre pizza almeno è scritto giusto, io di solito quando devo scegliere un ristorante italiano all'estero guardo sempre che i nomi siano scritti in modi giusti e se i nomi sono scritti in modi giusti io mi fido, nella pizza margherita comunque c'è la salsa di pomodoro la mozzarella, il basilico e poi il formaggio, non sapevo che c'era anche dell'altro formaggio, formaggio tipo grana penso che sia, guardate che la mette nel forno, la mette nel forno le pizze che potete trovare c'è la pizza marinara, che siccome tanti giapponesi non lo sanno, c'è scritto che è senza formaggio. Poi c'è la, la pizza margherita, la pizza romana, la pizza la genovese, che la genovese sarebbe tipo col nostro pesto. Ah, guardate che uscita, è uscita. Andiamo a vedere, andiamo a vedere che è uscita la pizza. Ce l'ha preparata Shiko, è sempre pizza, Quindi vabbè. Comunque guardate come si presenta bene la nostra pizza. Vabbè, la pizza col caffè non è che si berebbe però. Vabbè, anche se siamo in una pizzeria in Giappone ti danno sempre le oshibori per pulirsi le mani, che mi sembra. Sono utilissime, anche buone nel caffè. Vabbè, comunque mi pulisco le mani con questo shiburi Adesso provo ad assaggiare questa pizza. Mmm, buona! Cioè, è diversa, però, gusta veramente poco. Costa 4,50€, io non sono un intenditore di pizze, quindi forse sono l'ultima persona che dovrei fare un video review della pizza, però a me sembra buona. Ha dei prezzi comunque molto economici, c'è cioè in varie stazioni, quindi veramente ve la consiglio. Adesso gli dico alla mia cameraman di fare una pausa, che così ce la mangiamo insieme questa pizza. Ecco qua, un altro pezzo di pizza. Ah, adesso sta preparando un'altra pizza la nostra signorina Due pizze sta preparando altre due pizze Forse questa che sta preparando è la caccio e pepe Che non ho capito che cavolo è Se qualcuno me lo sa dire spiegatela caccio e pepe di qua sta facendo secondo me una mozzarella Non lo so non siamo noi che abbiamo ordinato queste due pizze Comunque questo personaggino un po' dalle posizioni simpatiche Adesso aggiunge il parmigiano penso. Non so se è parmigiano questo che aggiunge alla fine Comunque miele forse è hachimitsu E poi l'olio d'oliva che non può mangiare data adesso che la mette dentro la stende per bene e la mette dentro forno vi faccio vedere le pizze che hanno in menù c'hanno hanno la marinara poi c'hanno hanno la margherita, la romana la genovese che è tipo col pesto la carbonara che praticamente c'è su la pasta carbonara la cacio e pepe che è abbastanza piccante questa non penso che la mangerei mai c'è praticamente su il mais <ride> è fatta con la crema oh stanno per uscire le pizze aspetta che ve le faccio vedere ah vedi le portano da esporto quindi le mettono praticamente dentro queste bocche. Qui, che sono molto simili a quelli che mi Vedete, con la scritta sempre pizza Eccola qua che esce anche la prossima pizza Questa invece la mettono nella carta Poi c'è la taglia, così siamo comodi Perché i giapponesi non sanno usare le forchette Anche questa la taglia per bene Guarda, è un po' bruciacchiata E eh, questa se proprio deve essere la mia, però boh È buona, comunque l'impasto è veramente delizioso Per i miei gusti, ma come vi ho detto io non me ne intendo molto Di pizza, quindi non ne parlo, io faccio video Solo il Giappone, la mette dentro e adesso Se la prende, ok comunque andiamo avanti con la lista Delle pizze, dopo la nostra pizza pizza corn, che è quella fatta praticamente col mais e la crema di mais, poi c'è la pizza pescatore, la pizza pescatore è una pizza che non mi piace mai, poi c'è la pizza con tutte le verdure, poi c'è la rimonè che è fatta praticamente con la pancetta la panna e la salsa di limone il basilico a me questa non ispira costa anche di più di tutte le altre pizze, insieme alla carbonara è la più costosa ma secondo me non merita poi abbiamo la pizza agli olio poi c'è la pizza zunato onion che sarebbe la pizza con il tonno e la cipolla poi abbiamo la natsu sarami e togarashi che praticamente sarebbe questa pizza piccante tipo la nostra diavola comunque guardate che non sono io che faccio i video male è proprio questo che è un po' slavato eh, quindi scusate e poi c'è la quattro formaggi che è quella contro i formaggi Ok, allora siamo qua con Sebastiano Serafini Ciao Che molti di voi conoscono però E molti no E molti no E per quelli che non lo conoscono Vi presentiamo chi è? Anzi, si presenta da solo Che bello <ride> okay. Chi sei? Allora, ciao a tutti Sono Sebastiano Serafini E eh, sono un musicista che vive in Giappone Da tanti di quegli anni che manco me lo ricordo Faccio musica, faccio colonne sonore Faccio modello prima Adesso faccio YouTube in italiano In cui parlo e straparlo di argomenti Già trattati da altri YouTuber Però lo sì. fa dal suo punto di sì. vista è super divertente sì. e molto anche informativo e io esatto, vi consiglio importanti. di guardare i suoi video perché a me mi fanno veramente mi piacciono da morire e poi mi ha comprato la ciambellina sì, perciò buono. poi ti 5 euro. <ride> e sono anche un ninja <ride> Guarda E oggi, ma cosa stiamo facendo oggi? Dobbiamo dire cosa stiamo facendo Siamo a Pizza fatto E stiamo aspettando la pizza Guardate quanto è contenta la nostra Mary di mangiare la pizza La pizza in Giappone è più buona della pizza in Italia Confermi eh, lo non lo scopriremo. so, lo scopriremo sì, Nell'attesa dei 15 minuti vogliamo iniziare a mangiare la Donuts Aspettiamo a casa La mangiamo? Sì, vuoi fare te la prima Ah, uccido io No No No! Il tuo figlio mio! Eh vabbè ma io sono famosa per uccidere i dolci. Ho anche un video che lo dimostra. Però, aspetta, buttiamolo via che non voglio sporcare questo paese del che però non dai bidoni esatto, questo è, dovevi dire una delle cose che non mi piace del Giappone è che non ci sono abbastanza cestini in giro. Comunque, mi chiede una curiosità, che cos'è questo? Perché questo è un peperone. Sembra un fungo, questo un fungo è un ribaltato. Un fu no, no, no, no, <ride> sei proprio intelligente, vedi? Mary è una ragazza perspicace. Questo yes. è il formaggio, questo è il pomodoro. Non hanno messo la mozzarella che è la parte più importante, vabbè, della pizza. È tutto questo bianco. Pizzaccia. Mary, dai, vuoi essere un po' sincera con i tuoi fan? cioè. Di quanto ti ha pagato Pizza Hut per fare questo video? di la verità. Eh. Adesso, exposo. No, no, no, io figura Io lo so che ti hanno pagato per fare questo video. Ma magari, mi pagano in pizza, magari. Vediamo che pizze hanno, commentiamo le pizze che hanno La prima pizza è... è la bistro Ok, è la, la conosci? La bistro 4, non lo, non lo so La pizza a cazzo Ah no, sembrerebbe tipo come se fosse la quattro stagioni Esatto, cioè perché c'è il, quattro... il brie ehm. Però sembrano tutte quattro stagioni, non volevo dirtelo cioè, Quattro sono delle serie, da Ah no, è vero, ho visto quattro. Ok, queste sono da 4 stagioni. Mm. Vedi, perché poi puoi sceglierle anche. Qui c'è tipo. Mm. Qua c'è tipo questa è quella coreana con sulla, il barbecue. La pizza barbecue, famosissima. Mm -hmm. Io odio la pizza pescatore, non mi piace. Ah, sì Secondo me il pesce sulla pizza poi non è buono. Ma cioè, i broccoli anche. C'è i broccoli. Si mix. Sono cioè mm. i broccoli di mare. Broccoli di mare. Poi c'è la pizza nighiacca. Nighiaca che vorrebbe dire rumorosa, infatti è un cesso. <ride> allora, che. <ride> Effettivamente non è che c'è sì, no. voglia di mangiare cos'è che c'è dentro? c'è una fragola questa no? <susurra> Vabbè Io comunque a me piace la pizza margherita Di solito prendo sempre la prosciutto e funghi Per dire Quindi sono un po' noioso La super supreme Questa io odio la maionese sulle patate. pizze Patate e maionese Io amo le patate Ma non mi piace la maionese sulle patate E noi abbiamo preso questa Noi abbiamo preso la deluxe Soltanto perché costava di meno <ride> Ho detto vabbè Se tanto dobbiamo farci male Almeno bimbo. Almeno lo Bimbo Non siamo bimbo Ma siamo comunque Risparmiamo Perché io devo pagare un affitto Di quasi 50 metri quadri no, era più un'altra di altri 13. Comunque la pizza qui costa sugli 8 euro Vediamo se è pronta Adesso glielo chiediamo Ah modi cagatta oh, okay. Ka, <laughs> <Tutte iyi? laughs> Ah Ma da Zum Kaotsurana ianissimas Tutte Tutto bene ah mi ha detto che possiamo riprenderlo Guardate qua la pizza Ce l'ha già messa nella confezione Ci ha messo anche la pubblicità Che così se vogliamo tornare possiamo sì, tornarci Andiamo a mangiare la pizza sì, Non si fa mai portare le, le borse alle signore Ok questa è la pizza È il cartone della pizza Sì grazie Guardate che bello il cartone della pizza, natalizio. Quindi, eh, che bello, è già tagliata. Bene, allora, reaction è un profumo decente. Mm. Non sa di pizza, ma sa di focaccia, secondo me... No, sa di pizza, è un profumo di pizza. Strano. Cosa interessante che in America i peperoni è il salamino Sì E la paprika peperone. è il nostro peperone sì, Sa tanto di formaggio che ovviamente non è mozzarella ma è un formaggio Io direi che più aspettiamo più farà schifo eh, Esatto, quindi... non sarai mangiabile La pizza in Giappone costa 10 euro Com'è? La pasta. Tu hai scelto te questa pasta. Eh? Io a me piaceva più Crispy. Più Crispy? Infatti, la pasta è un po' gommosa Fammi no. l'assaggiare anche a me. C'è mm. tanto di formaggio, cioè uno si aspetterebbe la mozzarella, ma ovviamente è anche dolce, vero? Dolce. Sembra dolce. Esatto. Però aspetta, in dotazione ci hanno dato. No, dai, la vuoi usare. Okay. <ride> in dotazione ci hanno anche dato l'olio piccante questo hot green chili sauce non è russo di solito il chili dovrebbe Adesso... essere messicano ma lo metti dalla tua parte no, no lo, lo so c'è anche te scusa devi fare, devi fare la youtuber che fa le review del cibo Eh, va bene dai da lo cosa... devi fare a 360 no, gradi... gradi allora quanto ne metto? Vale non, più. non tantissimo è verde Ma sei pazzo! lo mettiamo qua tanto che cos'è baschi poi abbiamo questo no? appunto non lascia stare questa parte qui bene allora non voglio oh mio dio quanto ne è? oh mio dio Oddio No vabbè lei... hai rovinato la pizza No non l'ho rovinata l'ho migliorata secondo me <ride> Vediamo Dove fai te il video reaction a questa? Ah devo farlo io? Vabbè, devo sì, sacrificarmi? Tolipano, Guardate come si presenta bene Cioè Facciamo sembra anzi. veramente deliziosa Ok è veramente invitante mm, è Sembra di... di nuovo. Ma senti io sento già il piccante in gola Che non ho ancora mangiato niente Mi piace il piccante? <ride> ma si sì, mi piace però assaggiamo? Sì, vai Morirò Addio mondo Beh, ce la ricordiamo così. Non è piccante? No, ma secondo me è più speziato che piccante, vero? Mm, sì. È piccante, ma non è così eccessivamente piccante, effettivamente. Fa paura perché? Perché? il colore sembra chimico Però con questa salsina peggiora tutto Peggiora, peggiora, stabile. anche peggiora Già cioè che prima non avevo niente. così No, senso. però secondo me è meglio No Però, sai, io ho fame in questo momento Perciò mi sembra anche migliore di quello che in realtà Ma è così diversa dalla pizza in Italia? Sì, è totalmente diversa Ne hai mangiata più di me Mi sembra <ride> che la stai veramente divorando <ride> Allora non allora, fa. Dai, guarda, ti lascio questa <ride> E eh, vabbè, comunque la pizza è quasi finita Non so come Vedo che non mangi la crosta Tu sei una di queste donne Ma che non mangia anche... la crosta Ma la crosta la mangio anche a me in questo caso è, è troppo mollacciosa secca. Come no, è molla? Mi sembra molla secca No, non è secca, è tipo veramente gomma Vabbè, ci vediamo <ride> un prossimo video Vuoi aggiungere qualcosa? C'è qualche messaggio promozionale? No, io non sono sponsorizzata da Pizza Hut, questo sia chiaro <ride> Va bene Ok Ciao, Ciao. Oggi stiamo andando mangiando pizza di nuovo, però è in un ristorante buonissimo e conosciuto da un sacco di italiani Quindi vediamo se è meglio di sempre pizza Oggi siamo a Pizzeria Ciro, che è questa pizzeria che è super popular con gli italiani E c'ha un sacco di cose buone, quindi ho detto vabbè vi faccio vedere che cosa hanno da offrire in questo ristorante Hanno praticamente tutte le pizze perché c'hanno la margherita, la funghi, la romana, l'arrabbiata E tra l'altro c'hanno le pizze rosse e le pizze bianche Quelle bianche sono più tipo la calabrese oppure c'è questa... Monte bianco, poi c'è la pizza Ciro e hanno tutti gli ingredienti che vengono dall'Italia e tra l'altro il loro forno è anche a legna, quindi è veramente buona, innanzitutto noi abbiamo anche preso due prosecchi e anche abbiamo preso un arancino e una crocchetta, quindi vediamo proprio com'è questa pizzeria che veramente veramente sono un sacco di italiani io ve la consiglio, costa anche relativamente poco oddio, costa di più che in Italia, però con 6-7 euro una margherita ve la prendete e poi magari ce ne sono altre che possono costare buon 13 euro però sono veramente buone ed ecco qui che arriva la prima pietanza di oggi che è quest'arancino e questa crocchetta l'arancino che sarebbe una crocchetta di riso ma cosa ve lo spiego a fare a voi e poi questa crocchetta che è fatta con la mozzarella e poi è arrivata anche la mia insalata il prosecco, sì. guardate come siamo organizzati oggi itadakimasu buon appetito mamma mia è buonissimo è veramente croccante qua l'arancino il è buono L'insalata non è niente di speciale, è un'insalata normale Ecco qua che è arrivata la pizza ma vogliamo parlarne Guardate quanto è autentica Si vede che è stata proprio cucinata in un forno a legna E uno dei motivi per cui la pizza sembra così autentica è perché il nostro cuoco ha studiato proprio a Napoli per degli anni E sa anche parlare italiano Questo giapponese che però adora l'Italia, la pizza è italiana Secondo voi sarà buona? Io penso proprio di sì Vabbè, mangiamola profumo anche delizioso comunque Buono? Mmm, Buono Adesso l'assaggio anch'io. Ecco qui, io ho preso la pizza ai funghi, adesso me la gusto, vediamo se è buona. Mmm, è buonissima, poi con i porcini e anche dei funghi giapponesi perché c'è dentro le ringhe. Ecco qua la nostra pizza margherita, questa ha decisamente un aspetto più giapponese delle altre pizzerie, ma costa veramente poco, vediamo se è buona. Sì, anche, anche il formaggio, non penso sia proprio mozzarella, mozzarella italiana, però assaggiamola. Itadakimasu, mmm, è buona. Ha più sapore della speedy pizza forse Avete presente quelle pizzerie che Quelle che metti nel tostapane Che c'erano le, le pizze pronte in cui ci c'è un po' quel sapore Diciamo, è buona Non è la pizza italiana Diciamo, forse questa è la meno autentica delle tre Però, perché no? Se vuoi tolterti un po' quel desiderio di pizza La puoi mangiare qua Vabbè, io adesso finisco di mangiare questa pizza Ditemi quale delle pizze che vi ho fatto vedere vi piace e vi ispira di più Noi ci vediamo domani alle due con un nuovo video Ciao to the game